amici e benvenuti in questo nuovo video! Oggi insieme andremo ad aprire un pacco speciale Questo pacco me l'ha inviato mil, mil. Lo andremo ad aprire subito dopo la sigla SIGLA! Ora andremo ad aprire con la nostra taglia a Guardate appuntita Wow! Allora mil. mil dermo bagnoschiuma al carbone vegetale, 98% di origine naturale, detox, formulazione micellare, aloe vera, biologica, e der dermatologicamente testato su pelli sensibili. Guardate, questo qua è da 500 ml. Allora, poi c'è questo qua, che è un sapone dermo intimo, sempre al carbone vegetale, sempre 98% di origine naturale e sempre formulazione micellare con aloe vera biologica, dermatologicamente testato su pelli sensibili guardate questo qua è da 300 ml quindi poi li andremo tutti a provare insieme e sono due poi, e poi c'è dentro una maschera una maschera Demo maschera viso al carbone attivo questa qua la provo insieme a voi in un video modalità d'uso stendere la maschera Posare sul viso facendo aderire bene la maschera e tutti i contorni lasciare in posa per 15 minuti. Andiamo subito a provarla. Apriamo. È nera, ragazzi. Ragazzi, fa un odore buonissimo. Penso che così vada bene. Penso. Facciamola aderire bene il più possibile al viso, come dice ecco qua questa di qua deve rimanere in posa per 15 minuti ragazzi aspettiamo, ci vediamo fra poco allora, questo qua, il, do il bagno doccia che io ho già provato devo dire che è un bagno doccia molto profumato e soprattutto eh, lascia la pelle morbida e setosa questo qua il eh, Dermo Intimo e è molto delicato sulla pelle, essendo comunque un, un prodotto di origine naturale. Infine, ho provato insieme a voi la maschera eh, Dermo, che ho appena provato, come vedete non sono truccata, ma la luminosità che ho in viso è data da questa maschera qua, che la vi faccio vedere. Questa qua l'ho tenuta in posa, come vedete, ben 15 minuti. Mi ha lasciato la pelle idratata. E liscia e eh, comunque ben eh, appunto nutrita ci vediamo alla prossima recensione, grazie mille